Mi diceva youtube lo streaming sta per iniziare ecco iniziamolo così si vede con più luce e un momento Bene, scusate la momentanea assenza che in realtà non si capisce perché si dice assenza. Perché già se è senza perché mettere il negativo, a poi ho voluto cambiare di setting, momento che sono dato una giustatina una pettinatina perché sto con le cose che che porto quando sto in casa come potete guardare in questa in questo supporto di emergenza allora grazie a tutte e tutti grazie per il like eh, non so se c'erano due persone guardandomi prima ma colgo ancora questa opportunità che ho di fare questo video che forse durerà pochi minuti è già durato tre ma eh, il video in realtà inizia adesso mi scuso eh, dell'inizio che è stato veramente molto improvvisato avevo promesso a il innamorato credo di spiegarvi il funzionamento della bussola cinese del feng shui ma non ho trovato sufficienti eh, spiegazioni poi è una cosa molto sofisticata questa bussola non so se la comprai nel 2003-2005 non l'ho mai tolta dal suo incartamento ciao c'ero io mi si era andato in tilt il telefono ah molte volte a me succede allora volevo dire che non ho trovato in internet nessuna istruzione di come utilizzare questa bussola eh, devo guardare ma è molto complesso serve per la geomanzia in pratica con il feng shui no innamorato e perché ha ah, ah, il ricottaro che sognava giusto a napoli c'era la, la frase ricottario innamorato vabbè uno può, può scusate può sognare perché innamorato allora eh, il negozio dove il cinese vendeva queste cose ha chiuso ma si basa come potete guardare dai trigrammi e, e dagli esagrammi che sono piccolini e qualcuno è evidenziato di più qualche scri scritta cinese ma sono tutti esagrammi e trigrammi e tutte scritte cinesi sono ispirate a questa bussola geomantica del feng shui ali king al libro del no di stephen king ma uh, del libro delle divinazioni che si chiama il libro del cambiamento degli stati mentali quindi eh, questa è una bussola geomantica che loro in base a questo costruirebbero addirittura le casse costruivano i castelli e qua nel centro c'è la bussola una bussola che già per zero mi immagino il nord e quindi è facile sapere dove punti perché però non so ecco forse la lancetta la parte segnata di rosso devo leggere quindi se 90 gradi sta qua significa che l'est sta da questa parte in diagonale qua così beh come dire la politica italiana rimane sempre lo sfacello di sempre For eh, sì, un sacco fica e... e ancora continuiamo a avere un non governo cioè sono sempre gli stessi ma non governano e si arriverà non sapevo esistesse qualcosa del genere neanche io prima di comprarla e poi sono anni che l'ho messa lì da parte e continuiamo ad avere un non governo che non ci governa ma è, è, è formato dai vecchi eh, partiti politici che continuano a, a rimanere lì perché ancora non se ne vanno come si può eh, avere eh, un paese così in sfacelo veramente poi anche gli italiani che non vanno a votare il male minore almeno sarebbe stato quello di vedere i trasformisti pentastellati andare al governo perché eh, erano contro i vaccini contro la TAV, contro le scie chimiche, contro le basi missilistiche in Italia, volevano uscire dalla NATO, volevano uscire dalla zona euro, volevano uscire dall'Unione Europea. Eh, protestavano per l'acquisto degli F-35, credo che erano adesso. Hanno comprato i droni eh, militari eh, che non si sa a che ci serviranno. Prestano le basi militari agli americani? Come perché dicono che bisogna rispettare gli accordi con la NATO? Siamo rimasti fedelissimi dell'America della NATO. Lo ha detto Di Maio. Lo resteremo nei secoli dei secoli: come se fossimo i carabinieri degli Stati Uniti. Eh, Di Maio vuole rimanere nella zona euro. Eh, Di Maio vuole l'euro. Eh, Di Maio vuole rimanere nell'Unione eh, Europea caro Ciano, ormai questa storia del governo mi dà la nausea esatto però bisogna parlarne la gente lo deve sapere perché tutti quelli che hanno votato movimento 5 stelle pensavano al vecchio primordiale movimento 5 stelle come si sia anteriormente trasformato fino ad arrivare a ciò che è oggi cioè uguale al pd uguale al pdl cioè eh, eh, Giulia Andreotti gli fa la barba di Maio, infatti, non ce l'ha, gli fa la barba tutti i giorni perché veramente eh, sembra la vecchia di C, la svolta atlantista del 5 Stelle, è stato un colpo duro da sopportare, esatto, ma tanto, poi sai come i fedelissimi, il, men il meno peggio, è Salvini, il ricotero che sognava eh, già il ricotero che sognava. Ma Salvini anche al potere farà lo stesso perché mi ricordo della lega della prima lega che roma ladrona che hanno fatto cadere berlusconi perché lo hanno trattato da piduista, da mafioso e tutto il resto e poi invece hanno ci hanno rifatto altri governi stavolta entrando nel pdl quindi prima erano alleati esterni e hanno fatto cadere il governo poi quando hanno negoziato la loro posizione di potere sono entrati dentro il governo e hanno governato da dentro la coalizione consiglio berlusconi quindi grosso modo salvini viene dalla lega ha giocato da piccolo nel gioco a premi di mike buongiorno come matteo renzi il matteo salvini insomma si assomigliano tutto che gli manca eh, magari andranno a taraluce vino con bersani abbiamo una classe politica guardate qua questo mi è durato 20 anni o 30, forse più di 30 anni, 40. Poi un bel giorno, di qualche anno fa, si è rotto. L'avevo comprato con il primo, fascino. Me l'aveva regalato mia madre. Poi non si è comprato tutta l'enciclopedia. Usciva della De Agostini, un'enciclopedia eh, del karate e le arti marziali. Allora, due sono le cose: o questo effettivamente è stato molto resistente perché io so che si rompono molto prima io ho, ho le mani un po' deboli perché l'ho rotto dopo più di 30 anni l'alena mani si sì, pugno di ferro diciamo che te lo rende di ferro a me mi siero lo, lo me l'ha regalato mia madre con una rivista che veniva un fascicolo per fare un'enciclopedia della di agostini negli anni 80 quindi che significa io l'ho usato ogni tanto però che significa che che è veramente molto forte perché guardate il metallo poi alla fine si è tranciato di netto. Tac. Oppure che io non esercitavo mai molta forza, quindi è durato molto per quello. Ma io dico, conviene andare a votare perché se no, che abbiano o no la maggioranza di, se non raggiungono la maggioranza di governo, e eh, adesso direttamente decidono loro chi dovrà governare. Si mettono d'accordo tra di loro perché consultano il presidente che farà da mediatore e, e loro decidono eh, in base a degli accordi più poltrone, meno poltrone, non vogliono che vada eh, che vada Di Maio al governo. Allora che fanno? Si accordano, per dirgli, al Movimento 5 Stelle, guarda, ti diamo più poltrone di qua, più poltrone di là, di questo quell'altro, però tu lascia che vadi non dico Salvini perché loro lo, non vogliono neanche che vada di Salvini al governo eh, come presidente del Consiglio dei Ministri. Poi finché c'è il Rosatellum è stato il Rosatellum. Ma adesso perché deve concordare il presidente? Se il partito che ha avuto più voti, peggio che peggio, se il partito che ha avuto più voti è stato il Movimento 5 Stelle, punto, mettete Di Maio al governo. Tanto risulterà uguale a quello che avrebbe fatto berlusconi prodi eh, salvini e renzi perché io non penso che faccia nulla di distinto tanto le cose come ha detto di maio giorni fa che l'italia deve fare come alleato degli stati uniti come paese alleato degli stati uniti le farà Li, li seguiremo appoggiando in tutto e allora perché fare tanta scena tanti populismi il presidente andrebbe abolito è una carica inutile ed esegueta. sì eh, il presidente rappresenta eh, la repubblica quindi dovrebbe veramente essere super paste e fare da mediatore ma purtroppo non fa da mediatore fa gli interessi degli alleati più potenti allora quando la politica degenera cioè come in questo momento che ci sono dei politici scomodi come salvini e di maio che sono populisti perché hanno promesso di uscire dall'europa dalla nato di non comprare più i droni gli f35 di rinunciare all'euro l'hanno promesso tutte e due promesso promesse lo farebbero allora eh, gli alleati europei e atlantici hanno paura e non vogliono che assumano Me, primo ministro, con, eh, presidente del Consiglio dei Ministri, ma in realtà il presidente dovrebbe dire governa chi ha vinto le elezioni, piaccia o non piaccia, eh, ha preso più voti eh, secondo me di Maio che non Salvini. De Sueta volevo dire. Sì, però eh, eh, sì, ho capito. Eh, però, caro, il sogna non mi ricordo mai poi adesso schiacciare lì eh, l'innamorato che sognava. Eh, vedi, il sognatore Dreamman, vecchio Dreamman, vecchio amico sognatore. Eh, la, la, il nocciolo della faccenda è che una volta... O si vinceva con la maggioranza assoluta che era appena il 50 per cento più uno dei voti più un voto 50 più un voto oppure si armava una coalizione adesso l'incompatibilità della lega eh, del Movimento 5 stelle di forza italia del pd che continua a dire il pd eh, senza di noi non ci sarà un governo oppure andiamo all'opposizione dipende da come cambia il vento del giorno allora che si dovrà fare una coalizione che sarà più un'armata blank branca leone i due poli sono caduti ciao grande giove ciao amico grande giove ehi a te che si dovrà fare mettere insieme eh, il movimento 5 stelle eh, la lega di salvini ciao ciao grande giove la lega di salvini forza italia pd pdl e poi cade il governo e viene un governo tecnico per cui faranno un negoziato negozieranno posizioni di potere e alla fine eh, si salvi chi può perché sarà come con il governo monti che abbiamo avuto due anni di governo tecnico poi eh, è successo che ci abbiamo dopo avuto un altro governo tecnico mi sembra che è stato quello letta che non è stato eletto letta e quindi alla fine eh, è come sempre eh, lo continuo a ripetere qua faranno un governo tecnico per fare nuove leggi ma a fare queste nuove leggi saranno i vecchi politici perché anche questi del movimento 5 stelle si stanno sempre di più omologando al modello al regime e poi, da questo nu rifatto, perché non avranno tempo in due anni di fare eh, una legge elettorale, allora dovranno rinnovare un altro governo tecnico o prolungare il governo tecnico che uscirà dall'accordo col presidente Mattarella. Allora, che faranno? Faranno un rimedio. Dopo il porcellum è venuto il rosatellum, dopo verrà lo, lo stronzellum. E allora, e uscirà nuovi politici da, da questo nuovo pasticcio con vecchi pezzi frammenti di leggi elettorali perché non avranno il tempo di fare una vera e propria riforma della legge elettorale una vera e propria nuova riforma elettorale e basta con questa breve riflessione io vi lascio cari amiche ed amici grazie di avermi seguito è stato un piacere